Ciao amici, bentornati su Officina del Pilota Io sono Matteo In questo video vi mostrerò come ho ristrutturato una Smart 4.50 Nella fattispecie, la Smart che si trova Proprio qui dietro di me Quando l'ho presa era in condizioni critiche Ora è tornata a splendere Prima però di entrare nel dettaglio del video Facciamo un salto di qualche mese nel passato Per vedere com'è cominciato il tutto Questa parte di carrozzeria, questo sportello è completamente spaccato Gli interni sono decrepiti come... Le guarnizioni mangiate dei topi non c'è una parte decente spaccato il paraurti cofano spaccato la ristrutturo cerchi ecco qui c'è una bella sgrugnata l'ho rifatta tutta Qui carteggio, prima a mano, e poi con il platorello rotorbitale. Sì, lo ammetto, mi sono divertito. Un po' di stucco, i miei cani. Verniciatura della cellula della Smart grigio fondo per tutti i pannelli di plastica che erano messi proprio male, i cerchi eccoli qua questo invece è il blu delle parti in plastica della smart i fender, il cofano il baule le minigonne ci è voluto tanto perché l'ho fatto nel tempo libero Siete ancora lì? Mi rendo conto che è stato un timelapse estremo ma per racchiudere tanti mesi di lavoro in pochi minuti è stato necessario. prossimo step del video è quello di mostrarvi l'header car dove ho rifoderato i sedili e non solo, anche gli interni degli sportelli e il cruise cup. ne pare dei sedili a me piacciono andiamo avanti col video bene fase di rimontaggio ora non ho tutti i video non fa niente comunque l'ho rimontata anche perché la vedrete È finita tra poco immagino vi interessa vedere proprio com'è venuta e quindi continuiamo col video ciao le guarnizioni volo mi piacciono da morire un po' più semplice a dire la verità visto che devo lucidarla tutta eh, ho pensato di fare uno squillo ad Andrea di Carcare che lui è un vero professionista e lui magari mi lucida la macchina oi oh, bello Andrew come stai? tutto a posto senti scusa se ti disturbo ma come sei messo oggi? dimmi <ride> mi servo dai dai, ti prego, liberati, mi serve una mano, devo fare una sciocchezza, dai, poi quando arrivi ti spiego Vabbè, ma a che ora devo venire? E... 5.30 Ce la fai? Ok, dai. Sei meno, sei meno un quarto, quarto, dai, grazie, a dopo Troppo da carrozziere queste, Andrea? Spero che scherzi <ride> <ride> Beh, non è proprio quello che mi aspettavo, però... C'è di meglio, sicuramente Ok Bisognerebbe sempre capire eh, effettivamente quanto va a coprire, perché quello che noi facciamo nel nostro lavoro è andare a eh, rimuovere le imperfezioni eh, il più possibile e cercare di coprire il meno possibile. E quindi già che questa è una, una pasta nera, che ti fa le mani nere. Su un colore scuro mi fa pensare che eh, sia fatta soprattutto per andare a coprire e quindi sicuramente avere un, un risultato eh, almeno apparente più veloce, però poi eh, quello che conta invece è il risultato finale nel tempo. Bene amici è arrivato il momento di andare a farsi un giro con la Smart dopo questa bella lucidata, questo restauro completo vediamo che effetto fa la macchina sotto la luce del sole Il video termina qui, come al solito vi ringrazio per la visione, se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti, se il video ti è piaciuto metti like, noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio ma prima di andartene eh, ti prego di rispondere qui sotto nei commenti a queste tre domande che ti faccio. Prima domanda, ti piace il nuovo colore della Smart? Commenta qui sotto. Seconda domanda, ti piacciono gli interni Alpe Libe e Caramello così? A me piacciono molto, non so voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti Terza ed ultima domanda, ho sempre pensato, ne varrà la pena ristrutturare una Smart che è un Euro 3, motore diesel, quindi non può circolare in centro città Io vivo un po' fuori porta, per cui la posso usare dalle mie parti, ma se decidessi una sera di andare a mangiare una pizza con mia moglie in centro città non lo posso fare perché la macchina non può circolare, ovviamente. Quindi io ho speso eh, 400 euro per il passaggio di proprietà, 1000 euro per restaurarla, mi sono fatto anche un mazzo tanto. E mh, se decidessi di venderla, penso non la comprerebbe nessuno, proprio perché è un euro Quindi la domanda è questa e ti prego di rispondere nei commenti. Secondo te, ne è valsa la pena restaurare questa Smart? Let me know in the comment section below. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Peace.